Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo brevemente come aggiungere dei sottotitoli ad un video di YouTube. YouTube ha eh, inserito una piccola applicazione che consente anche a chi non fa il sottotitolatore, il traduttore eh, per professione di aggiungere dei sottotitoli. Vediamo subito come si fa. Eh, si deve fare ovviamente il logon o login all'interno di youtube avendo un account youtube un account eh, di gmail poi si sceglie un video noi abbiamo scelto un video a caso di linus tech tips che è un canale che fa eh, unboxing e benchmarking all'interno dell'informatica dell del settore dell'informatica nel pulsante delle, delle opzioni c'è la voce sottotitoli se cliccandola c'è il comando aggiungi sottotitoli, ciò significa che l'autore del video ha consentito a dei terzi di aggiungere i sottotitoli. È sufficiente cliccarlo per aprire l'applicazione interna di YouTube che consente di aggiungere dei sottotitoli ad un video di un terzo. E ricordiamoci che per entrare in questo pannello bisogna fare il login eh, a YouTube. Poi si seleziona un, una lingua. In questo caso ci sono due possibilità. Se qualcuno ha il sottotitolo per esempio in inglese l'ha già temporizzato il lavoro sarà molto veloce perché eh, semplicemente si potranno sostituire le parole inglesi con quelle italiane però se il sottotitolo non è mai stato realizzato, allora bisognerà fare sia la sottotitolatura sia la temporizzazione, che è una cosa un pochino noiosa, adesso vedremo come, come si fa. Facciamo il caso in cui non essendoci dei sottotitoli già realizzati, noi dovremmo fare la trascrizione in inglese e poi in caso la sottotitolatura. Quindi noi selezioniamo um, English. Questo è il pannellino semplicissimo che ci consente di inserire un sottotitolo che è collegato a quello che dice eh, la persona all'interno del video ovviamente che cosa bisogna fare? dopo aver scritto il sottotitolo è molto importante fare la temporizzazione vedete qui sotto c'è una barra, una timeline con la traccia dell'audio che ti indica quando inizia il sottotitolo sentiamo un po' Hey guys, we're here in the Ubuntu booth I thought I'd cover this because Linus likes his iPhone way too much quindi si sente la traccia audio, si vede nella, time, nella timeline e poi si inizia a scrivere. Questo ragazzo dice, hi guys, we are at the Ubuntu boot, cioè siamo nel, nel settore di Ubuntu a questa fiera e poi si clicca il pulsante più. Ricordiamoci che all'interno... Eh, del mondo della sottotitolatura per esempio c'è uno standard i sottotitoli di solito si vedono al centro in basso sono due righe, non più righe sono interno, intorno ai 35-40 caratteri quindi non bisogna esagerare. È molto importante quando si va alla seconda riga fare in questo strumento di YouTube il ritorno forzato, cioè fare maiuscolo invio. altrimenti questo strumento non professionale fa una riga tutta lunga che è al di fuori degli standard perché per il eh, visualizzatore è molto difficile. Vedete che eh, lui tenta di inserire il sottotitolo nella parte giusta, ma si crea questo mattoncino che con la mano si può spostare per eh, individuare correttamente il punto di attacco si può allungare o accorciare per consentire il lettore. Vediamo, torniamo indietro e proviamo il punto di attacco. Yeah, Vedete, questo è scorretto, quindi bisogna tornare un po' indietro. Questo va bene. E noi che cosa facciamo adesso? Tornando indietro, noi abbiamo notato che il punto di attacco va bene, ma è un pochino troppo lungo. Quindi stiamo accorciando il punto di attacco hey guys, we're a bunch of I cover this la cosa difficile per chi non è professionista è capire quando inizia un sottotitolo e quando inizia un altro praticamente eh, si sì, creano tutti questi mattoncini i quali possono essere spostati per indicare il punto di attacco e possono essere allungati o accorciati per indicare per quanto tempo all'interno dello schermo il sottotitolo deve stare è un lavoro ovviamente molto, molto gravoso fatto il primo sottotitolo si inserisce il secondo vedete automaticamente eh, youtube stima una partenza e una durata del sottotitolo che poi va cambiato poi le opzioni sono molto intuitive perché c'è la possibilità di, di eliminarlo di crearne un altro la ehm, caratteristica eh, simpatica è quella di poter eh, selezionare la casella di punto credit my contribution perché quando ho terminato il sottotitolo praticamente con credit my contribution all'interno della descrizione del video apparirà il nome del mio canale quindi è qualcosa che potrebbe anche creare un maggior traffico per il mio canale. Alla fine della sottotitolatura si può eh, cliccare il pulsante submit, submit contribution perché lo chiama contribution perché finché non è stato revisionato da altre persone, da altri traduttori e sottotitoli che si preoccuperanno di verificare la qualità del sottotitolo non verrà visualizzato da YouTube eh, quello che eh, bisogna sapere è che eh, il formato che crea questo piccolo applicativo interno è un formato fuori standard questi sono per esempio poi metterò le pagine all'interno della descrizione sono gli standard di solito il più semplice quello che usiamo nei sottotitolatori, sottotitolatori è subrip cioè .srt quello che crea eh, youtube ovviamente è un suo standard personalizzato ma quello che si può fare è scaricarlo e convertirlo in subrip per esempio all'interno di questo sito qua che io se, eh, segnalerò sotto la, la descrizione di questo video è sufficiente scaricare il sottotitolo in formato youtube aprirlo con un eh, editor di testi incollarlo all'interno di questa mh, casella di testo e premere converti per convertirlo in formato srt questa è l'applicazione che eh, utilizza praticamente youtube che ha un'interfaccia eh, praticamente a vista orientata a questo oggetto qui, che è questo mattoncino qui, e che è una maniera molto semplice, molto veloce, però non fornisce, diciamo, delle opzioni molto professionali. Nel campo della sottotitolatura, per esempio nel mondo, eh, nel mondo Linux, si eh, utilizza Gaupol, che è uno strumento, eh, lo segnalerò all'interno della descrizione del video, che è uno strumento professionale per la sottotitolatura, lo facciamo vedere in maniera eh, velocissima, lo lanciamo e vediamo come funziona giusto per fare un confronto fra i due eh, apriamo per esempio un sottotitolo all'interno del, del della nostra scrivania un sottotitolo SRT e vediamo che la differenza professionale di questo strumento è che per esempio vedete, mette il numero dei caratteri che eh, dura il sottotitolo, è molto importante perché non bisogna andare oltre i 30-35 caratteri, altrimenti per eh, chi vede il video è difficile. Poi mette il numero del sottotitolo, il punto di attacco, il punto di fine, la durata in secondi e con tre decimali in millisecondi. Poi è molto importante questo strumento qua che ti consente di sapere quanti, quanti caratteri contraddistigono con, con il sottotitolo, e poi si può fare anche più di una, riga, di una riga, vediamo come in questo sottotitolo ti indica che la prima riga dura 7 caratteri e la seconda dura 20 è anche simpatico il fatto che si può caricare il eh, corrispondente video e praticamente vederlo in diretta mentre si realizzano i sottotitoli per verificare come sta avvenendo eh, il sottotitolo cioè se sono andato fuori dello schermo, se ho fatto tre righe, se ci sono degli errori e è molto interessante per esempio la presenza di questi strumenti che servono per eh, modificare tutto il set di sottotitoli. Se la sincronizzazione è sbagliata, ammettiamo che prima parte la voce e poi partono tutti i sottotitoli, quindi eh, portando avanti o indietro tutti i sottotitoli, oppure modificare per esempio il, il frame rate che è quello che solitamente mette in difficoltà perché sembra che il sottotitolo è eh, fuori sync ma in realtà succede che per esempio se il video proviene dagli Stati Uniti è in 29 fotogrammi mentre in Europa sono 24 fotogrammi o 23.976 quindi questo è uno strumento professionale che ovviamente consente eh, di, di salvare con tutti i principali formati in default salva con il, eh, l'SRT che è subrip sub -RIP, ma questo consente di salvare in substation alpha e anche negli altri eh, formati. questo si chiama Gaupol ve lo seleziono eh, ve lo segnalo chiedo scusa e all'interno del box delle descrizioni di questo video ovviamente c'è una grande differenza fra farlo con questo strumento che non è professionale di YouTube e farlo con Gaupol in ogni caso questo strumento di YouTube è molto efficiente perché consente velocissimamente di orientarsi nei confronti del sottotitolo come se fosse un oggetto, e poi c'è questa cosa carina che non appena il sottotitolo viene approvato dalla community, se noi segnaliamo questo checkbox praticamente il mio nome va a finire, il nome del sottotitolatore va a finire sotto all'interno delle descrizioni del video. Grazie a tutti per aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.